Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di Lego Harry Potter, anni 5-7 Siamo nel settimo anno, Siamo ormai addirittura d'arrivo perché stiamo combattendo la battaglia di Hogwarts Guarda, ci sono studenti che scappano spaventati ovunque e l'unico stoico che rimane è Gaza, sempre lui Comunque, seguiamo il fantasma per vedere dove ci porta per la prossima nostra missione E qui vedo Malfoy Ardemonio? Stanza delle necessità, proprio lei E effettivamente dopo la stanza delle necessità Molto probabilmente ci potrà essere la missione finale Ma poi non c'è niente da fare, eh Siamo arrivati alla fine e Questi due ormai che hanno scopato, quindi sono contenti E Eric va nella stanza delle necessità Con i mobili che lo seguono Ah, ok, ecco perché tra l'altro anche in questo gioco Goyle è cambiato a caso <ride> è diventato un altro attore eh? allora qui siamo di nuovo in un nuovo livello quindi vediamo un po' di fare il mago autentico se ci si riesce tanto qui prendiamo tutte queste belle monetine allora poi questo si può distruggere di nuovo sì. quindi lo facciamo poi Ermaioni vai gatta scava scava scava ok bisogna preparare una pozione evidentemente abbiamo già il fiore poi colpisci il quadro magari ci serve una spolverata sul quadro eh? e là ci serve qualcosa per tirare giù il ragno piano piano faremo tutto allora iniziamo con la spolverata per il ragno ecco fatto e il ragno ce l'abbiamo poi qui serve ron quindi Ron, vai qui. Ecco, questo probabilmente andrà a spaventare il quadro, immagino. Dai. E invece no. Immaginavo male. Abbiamo quindi... Ok, però questo serviva per il quadro, in ogni caso. Va bene. Ora devo solo trovare il paiolo dove metterti questi ingredienti. Perché di nuovo il paiolo non esiste. E' qui sopra questo, no? Posso Ok, vai, lo colpisco così. Perfetto. Attivato. Ed ora facciamo la staffetta. Oddio, la staffetta no. Facciamo avanti e indietro. Non c'entra niente la staffetta. Tac. Tac. La pozione è quasi pronta. Bene, sono contento. Diamo un colpetto a Hermione, così per far capire chi comanda e andiamo a buttare la pozione ora esplode tutto possiamo passare ok allora qui serve Ernione l'unica del gruppo in grado di leggere evidentemente ok perfetto Poi oh, possiamo costruire qualcosa qui. Ecco qui. Addirittura un gettone blu. Si riesce a passare di qua, ah, grazie. Sono talmente tanti pezzi invisibili qui che non si riesce a costruire nulla. Che non si riesce a proprio a passare. Ok, ci siamo. abbiamo aiutato qualcosa a proteggersi. Ed ora possiamo salire. Sempre se ci si riesce, vai, fammi salire Ron Ron Grazie Ok Occhiali Buono Ed ora posso costruire C'erano tanti pezzi effettivamente Abbiamo una vera e propria catapulta ora Come una catapulta Guarda qua Vai carica E spara Perfetto. Guarda, meglio di così non si poteva. Ok, allora siamo di qui ora. Abbiamo questo che okay. fa creare un po' di roba. Vai. Uno scheletron. Uno su tre. Ok. Va bene. Li possiamo far così e abbiamo salvato lo studente in difficoltà, sì. Che ci dà altri soldi. Poi Quella la possiamo distruggere quelli. Non possiamo farci nulla. Strano. Tanto tu fai così. Ecco. Ti ha rotto le balle. Ah, ecco qua, Ron Vai, prendi la luce E portiamola da qualche altra parte Qui C'è un post qui, qui serve la luce Ok E non si sa come mai Quei cosi siano attirati dalla luce E vengano qui a Mangiare Sono delle armature vuote Redammi la luce E andiamo Che magari ci serve per dopo Non penso ci serva per dopo però Ecco il diadema ed ecco Malfoy I suoi due scagnozzi Wow che precisione eh bisogna trovare il modo di arrivare lassù allora iniziamo facendo così ecco qua poi così va bene poi vediamo un po' eh. qui abbiamo quello scrigno che ho visto non me ne devo dimenticare qui anche c'è altra roba allora di tanto sicuramente mi serve quel pezzo quindi facciamo così poi così. E così. Ho fatto. Questo pezzo lo prendiamo. E andiamo a metterlo di qua. Ok. Ora possiamo fare entrare i grattastinki Possiamo anche però aprire questo. Tirare lo scheletro che sarebbe il 2 su 3. Eh? Sì. Ho fatto. E tirarne anche una bella scopola. Non muore. Ok. Da davanti, da dietro no. Da dietro no gli piace. Allora, Ghermione, Grattastinky, vai. Così. Allora, attiva questo. E butta giù qualcosa. Perfetto. C'erano tanti altri soldini da prendere però Va bene Ecco lui che ha iniziato a sparare a caso Evidentemente ha visto il mio E non si è controllato Ecco che arriva l'ardemonio Ok quindi livello platform Così dove bisogna scappare Bisogna andare il più veloci possibili non penso no Non abbiamo niente che ci insegua Quindi facciamolo con calma ecco, Quello che mi dà fastidio è perdere tutte queste monete Quanto odio sta cosa Allora Tac Poi oh, per salire quassù Possiamo magari distruggere questi Però un non diffindo qui mi sa No nemmeno Ah, ma già era questo? No, penso intenda questo. Sinceramente, penso intenda questa gabbia qui. Che sembra strano, ma già era quella roba lì. Allora, agguamenti: soldi persi per sempre. Vai, vai spegniamo un po' di fiammelle e possiamo passare. Ok, ci sì, siamo, siamo sopra. Ora dobbiamo tornare indietro mi sa Sì Ora possiamo tornare indietro Grazie all'ardemodio che ci ha Convenientemente aperto il passaggio e Ecco bravi vai di là Harry ce la puoi fare mi raccomando Complimenti Harry Dai su ah, niente è incredibile Harry non ce la fa Dai venite anche voi Ole. Poi, aguamente. E da qui si può saltare. Aguamente di nuovo. Tac. Vai, distruggilo con bombarda. Dai, il reducto volevo dire. Forza Ron, anche tu sai usare il reducto. Poi scaletta. Perfetto. E siamo su. E riarriva il drago? Sì No questa volta è un leone Ok Non mi lamento Passiamo di qui Weasley Un fuoco d'artificio va bene Vai mettilo giusto Tac E parte Farà cadere tutta quella roba lì i nostri soldi persi per sempre Però, d'altronde Che ci vuoi fare? Se la vi Allora, questo non possiamo aprirlo Sì, possiamo aprirlo findo. Vai Perché non me lo attivi, però? Ok, grazie Perfetto Creare una scala a pioli per salire, sì, ok. E qui non c'è niente da fare, effettivamente quindi saliamo, e riarriva il drago, va bene, ed ecco le scope. Vai, accio scopa. Si con la scopa Ok Interessante sta roba eh? Però magari se Cosa fai? Volevo cambiare personaggio Perché sei sceso dalla scopa? Perché sei un mostro? Ok evidentemente Puoi scendere In alcuni punti Va bene Aguamenti Okay. E si inizia a spegnere Il fuoco Dobbiamo farlo anche negli altri punti immagino no Quindi anche qui Da distruggere quello No qui non c'è niente da fare è Della verità Poco niente no Ah no guarda qui un diffindo Vai Era il diffindo il problema poi abbiamo un bel bombarda, anzi è ridotto, scusatemi, continua a dire bombarda, ma è ridotto. Quindi blu, verde, rosso, giallo. Perfetto. Vai, e si crea. Altra cosa. Poi andiamo di agguamenti. No, aspetta. Sì, sì, agguamenti. No, prima bisogna fare... Ah, ok, bisognava montare quelli prima. Ok. Ed ora guamenti, no? Spostati, Hermione, però. Per favore, Hermione. Hermione. Smettila. Ok, siamo due su tre. Dobbiamo passare quindi dall'altra parte. Raccogliere queste monetine e non arrivare al mago autentico, purtroppo. Mancava troppa roba. Va bene. Ok, un aeroplanino. Da cacchio. Ok. Non mi voglio fare domande. Ehm, bombarda. Cioè, è ridotto di nuovo. Poi Posso fare questo Ok Un altro bel ridotto Sì E apriamo questo Perfetto Come al solito esplode sempre tutto E possiamo finalmente creare anche la terza parte La terza pompa d'acqua Vai E vai di agguamenti Ok, con questo penso finirà il livello, credo eh. Vediamo. Esattamente a cosa è servito costruire l'acqua? No? Costruire le pompe d'acqua, non è servito a niente. Perfetto, disintegrato e via. Ma secondo voi se tipo una bomba atomica esplodesse all'interno della stanza delle necessità chiusa, succederebbe qualcosa fuori? O oh, zero proprio? Nel frattempo abbiamo il 92% di mago autentico. Altri 74.000 gettoni. Studente in pericolo, salvato. No, allora vedi che gli studenti in pericolo tirano un mattoncino Non so perché Allora ricordavo male A questo punto seguiamo il fantasma E mi sa che andiamo verso il finale Penso che andremo proprio verso il finale Quindi andiamoci Qui Ah ci sono anche le statue belle Peccato che non abbiano messo il momento Pier Totum Locomotor, bellissimo della Megranite. Seguiamo questo Phantasmone. Eccola qui la Magranit. Si va nel livello finale, vediamo eh. Per me potrebbe essere il livello finale questo. Che alla fine non manca nient'altro, manca di uccidere Nagini. E manca la parte in cui arriviene. Ah no, la parte di Python, è vero! Manca ancora la parte di Python, quindi questo potrebbe non essere il finale. Questa scena qua nel film era bellissima. Questa scena qui nel film erano uscite davvero bene, eh. Per quanto li... se ne posso dire dietro a Yates Che ha fatto Da certi punti di vista, specialmente a livello sceneggiativo dei lavori abbastanza brutti E delle omissioni molto molto brutte eh, alcune scene specialmente la battaglia finale gli sono uscite davvero bene ok vediamo un po' cosa si può fare qua allora è effettivamente un altro livello um, non penso sia a livello finale a questo punto quindi ce lo facciamo tranquillamente e vediamo un po' cosa salta fuori prima di tutto accenditeli ok anche tu Vediamo di vederci chiaro qui. Poi, agguamentiamo queste fiammelle. Ecco fatto. Dammi le monetine. E altrimenti qua è un casino, poi. Ecco qui. Allora, qui ce ne sono altre da spegnere. Perfetto. E qui si può iniziare a riempire questo. Che Non so nemmeno cosa sia La non... statua, non ho capito. A pentola va bene Bella. questa pentola può essere messa qui per spegnere il fuoco così abbiamo la scatola weasley vai tutta tua ron perfetto le scarpette qui dentro si può entrare sì e non ci sono però cose troppo segrete qui si può salire invece allora ague perfetto Possiamo costruire questo. Ah, quante belle monete. E accendiamo la luce. Stessa cosa qui. E di qua non possiamo fare molto. Perché serve la magia oscura. Questo lo andiamo a mettere credo qui. Qui credo. Ok. <ride> Va bene, mi piace ho detto. Ha detto di mettere mi piace la mano. e eh, grazie troll. Sempre molto utile, mi dicevano. E ah, qui posso ancora fare roba con la magia nera. Ah, posso sia sì andare di qua che andare dall'altra parte. Vediamo un po' dove. Probabilmente devo andare di qui. Visti tutti questi gettoni. Ma non è che magari posso andare anche di qua c'è qualcosa di segreto? Zero, no, peccato. Peccato Allora, lì però posso colpire quello, giusto? Oh, cosa vuoi tu? No, arrivano i morte. Che palle Che se... stronzi Via, ciao Ecco fatto Volevo fare così solamente per prendere un po' di monetine Poi andiamo di qui Aguamenti Guarda di là che rompono le balle Spruzzali, spruzzali Sì, vabbè Mi tirano bombarda adesso, voglio dire eh? Anzi, è redutto di nuovo Spruzziamo, spruzziamo, spruzziamo a tutti Dai, ce la fai? Niente, non ce la farò Un po' difficile per lui spruzzare sulla gente eh. Vabbè, però ti accerchiano pure, sono stronzi Troppo stronzi, eh Ok Vediamo se si riesce a fare qualcosa nel frattempo Ma andiamo via da qua va meglio Questa parte qui non so quanto possa essere Buona da fare Lentamente Però qui posso tirare fuori qualcosa di ermione Tirano anche i ragni nella battaglia Sì sì Ok Il ragno deve essere disintegrato Quindi sta Ok poi agguamenti Spegniamo un po' tutto questo, tutte queste belle fiamme. Che l'altro ti hanno un botto di monete le fiamme, eh. Beh, diventi ricco a spegnere fuochi. Guarda qua. Ecco fatto. Volevo questa parte. Ecco qui. E qui di nuovo. Perfetto Sì cioè prendi un botto di, di soldini Allora Poi questi possono essere distrutti un'altra volta Credo? No Forse devono essere caricati E spediti contro il troll Possono essere distrutti questi Ma scusa Ah ok si sì, possono essere distrutti eh. Sembrava strano Magari erano le munizioni Per l'appunto munizioni da tirare contro il troll Però qua Ti fai un botto di soldi Vai, parti Ok Ah, ed ora c'è qualcuno che lo protegge eh? Esattamente cosa sta accadendo adesso Allora, andiamo di bombarda Così ci liberiamo di un po' di merdine varie ed eventuali vai carichiamo di nuovo il colpo ecco fatto e colpisci niente non colpisce ora colpisci ah però c'è lui mannaggia ok devi prendere il tempo non è una cosa automatica va bene lo accetto dobbiamo prima eliminare il tipo anche se non ho capito come si faccia Ah lo fa lui, perfetto È lui che elimina il tipo Vai Sto facendo ora? Creiamo qualcosa Di nuovo la L'avamo distrutta noi E la nostra stessa catavulta O sono stati loro? Eh, Distruggi i ragni Perfetto Ora Abbassa questo Qua Crepa No aspetta Aspettiamo che lui se ne vada E eh, d'altro non è andata così Dobbiamo aspettare Nel frattempo prendiamo un po' di monetine tanto prima o poi lo attaccherà ah, ora lo attacca perfetto ed ora ti becchi questo bene così ah in acqua l'abbiamo spedito perfetto ora possiamo salire lì allora saliamo mettiamo questa qui questa qui oh, oh. Allora... Non eh? si può distruggere quel pezzo? Ah, sì, infatti. Ma non hanno mira comunque i personaggi in questo gioco, eh? Cioè mirano molto meglio nel primo. In Lego Harry Potter Anni 1-4. Qui se hanno un, un oggetto davanti non lo prendono. È assurda. Ok, fatto. Possiamo prendere anche qui. E proseguire mettiamoci il redutto così in caso di necessità possiamo colpire chiunque ecco appunto infami ho ecco fatto niente se ce l'ha davanti non lo colpisce non so se, se sia una sorta di bug Davvero se ce l'hai davanti non li colpisce. Non li becca proprio. Però non posso fermarmi troppo a venire le fiammelle perché qua è un casino, eh. Bene, andiamo avanti. Ok. Vediamo cosa possiamo fare qui. Allora. Posso colpire lui? Perfetto. Studente in pericolo salvato. E qua era davvero in pericolo effettivamente. Una delle pochissime volte in cui... Beh, gli studenti in pericolo erano davvero in pericolo. Allora, agguamenti. E spegniamo un po' di queste fiammelle. E prendiamoci un po' di soldini. Ecco qua. Ma questo è incazzato Ora tutti con agguamenti sono equipaggiati Esattamente cosa dovrei fare? No per capire no Perché mi sembra che si stia ripetendo la stessa cosa e basta senza fare nulla di che. Questi arrivano qui. Rompono le balle. Crepano. E passano. Qui non c'è molto da fare. Ma non si può passare. Ehm, posso costruire qualcosa da qualche parte? Non credo. Non posso nemmeno colpire lui. Oh, è strano. Mantello dell'invisibilità. Aspetta. Mi è venuta l'infezione. Vediamo se col mantello dell'invisibilità possiamo passare. Azza! Il mantello dell'invisibilità colpisce ancora. Proprio lui. Andiamo un attimo di qua allora. E qui lo possiamo togliere. Immagino perché dobbiamo usare di findo. Vai. Una nota musicale Ok Vai Vingardium Leviosa Dai una ninna nanna scappa Ah Applaude e balla Balla letteralmente Fa il cancan -can. Ok Allora Harry non morire nelle fiamme Per favore Ok. Guarda qua quanti soldi Prendiamoci anche da qua Termine, spostati Ecco fatto Poi Bombarda oh, Ancora redutto Prendiamo un po' di soldino anche da qua Accendiamo quello Ecco qui Ah, mago autentico, ce l'abbiamo Finalmente. Vai, Ron, tutto tuo questo. Vediamo cosa c'è qui dentro. Ah no, facciamo addormentare il troll. Eh? No, oddio, abbiamo seppellito vivo. che Cattiveria, Ron. Proseguiamo, allora. Qui vediamo la Wanda Brown che viene smangiucchiata da Greyback. Ok. Non accadeva proprio così, anzi la vedevano e la lasciavano molto volentieri a crepare mangiata male, anche perché era già morta. Quindi poco da fare. Aia. Dov'è il vino? Colpa sua? Cacchio, ah, si è preso l'ultimo biscotto. No, gliel'ha mangiato davanti. Ma è scemo, è impazzito. Ecco perché è morto, la vera. Eh, la vera ragione per cui è morto ha mangiato l'ultimo biscotto. E tutte le robe lì dell'always, sempre lì e tutto quanto. Ma che. Ma che gli aveva mangiato l'ultimo biscotto. Eeeh uh, la lacrima luminosa addirittura Ok si continua il livello Qui dentro quindi Basta con questo però uomenti, per favore Mi hanno rotto le palle sto incantesimo Allora Facciamo saltare in aria un po' tutto qua Che tanto è la rimessa delle barche E non frega un cacchio a nessuno Della rimessa delle barche Può esplodere tutto Che la gente Mi viene a proprio di zero Guarda allora, qui abbiamo questo, accendere, poi abbiamo qui delle cose importanti, quindi... Perignone, vai qui dietro un secondo, Lumos. Ecco qui, vai. Mettila qua. Perfetto, abbiamo preso dei pezzi. Ora... Monta lì, perfetto, e vai così. E peschiamo il pesce. Ottimo. Complimenti Ermione. possiamo passare. Ecco qui, vai, leggi. Tra l'altro là, no, ah, non c'è Voldemort, non è Voldemort, quello è uno scheletro. Perfetto, vai Una parchetta? Una vela Ok Perfetto, guarda eh, non, non pensavo che sarebbe finita In altro modo, sinceramente Non poteva finire in un altro modo Vai, costruisci sta roba Ole, grazie Dammi il gettone blu però eh, Dammi il mio gettone blu però, eh, grazie E' importante E dammi questo allora, Qui abbiamo Severus Che cos'è che vuole Severus? Allora, Legilimens Harry, no, no, non Reducto, poverino Legilimens Vuole Parile Ok, qui servirebbe Arthur Weasley Per riparare Adesso il barile è qui dentro Vediamo se posso prendere questi barili qui Posso crearne uno magari Non sembra allora da questa parte sarà Vediamo eh. Qui No là sopra vedo però Qualcosa da beccare con l'humos eh Allora Iniziamo ad accendere questo Poi Qui non c'è nulla Sembra A parte questi pezzi Qui un'altra roba Mi serve il denominatore di Ron Quindi un posto dove c'è la luce Lì trovato Vai Prendila. Andiamo da questa parte. E mettiamola qui. Vai. Così quello se ne va. E possiamo costruire. Dai, mettilo bene, Ron. Quanto sei scarso. Se non lo mette bene. Ok. Ok. Ed ora agguamenti. Perfetto. Cosa stiamo facendo di, di grazia? Stiamo gonfiando un pesce. E' è esploso. Ed ora noi abbiamo il barile di piton. Anzi, il barile per Piton. Ok. È il recipiente. Vuole vomitare, non ho capito. No, il recipiente delle, delle lacrime. Ok. Ecco. Eh? Eh, voglio... Ma dai, un poverino! <ride> per farlo piangere! Ed ora tocca tornare da Silente. O, meglio, nel pensatoio, Silente è, è morto da un bel po' di tempo. Cos'è ritirata? Pregua momentanea, mi sa di sì. Quindi, questo non era l'ultimo livello. Ci sono più di 6 livelli allora. Nel... nel settimo anno, parte 2. Mago autentico 100%. Ecco qua altri gettoni. Studente in pericolo salvato. Quindi altri mattoncini d'oro. Ecco qua. Continua storia. Vediamo, vanno nel pensatorio, sì. Quindi ora ci sarà il flashback di piton Beh, questo era quello che pensava lui però che lei ci stesse in realtà era solo amichevole ok molto molto riassuntivo giustamente come è giusto che sia Il voto infrangibile, sì, quando facevano il voto infrangibile. Qua provavano a curare l'anello, a curare la maledizione inflitta dall'anello, ma non c'era più niente da fare. Ok. Ah, e gli viene spiegato che appunto Harry deve morire, perché è lui l'ultimo Horcrux. Mm. Huh? Mm. Bene ragazzi, a questo punto, quella che immagino sarà l'ultima missione, quindi il finale di Lego Harry Potter, lo vedremo nella prossima puntata, perché questo episodio finisce qui.